tutorial mostrò come realizzare questa carinissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia foglie cadenti per quanto riguarda il filato ho utilizzato un filato della mestrico filati linea for season che è questo gomitolo da 100 grammi che misura 250 metri ed è formato leggo perché sono varie cose 10 alpaca 19 per tencel 52 per cento cotone 19 per poliammide sembra arsi al cotone che l'alpaca e vi posso assicurare che nonostante sia forato e vedete io qui non ho niente sotto mi tiene veramente calda quindi è perfetto per questa stagione che sta arrivando ossia il passaggio tra l'inverno e la primavera per quanto riguarda il quantitativo io ho utilizzato per realizzare questa maglia come vedete è lunga e larga ho utilizzato 400 grammi quindi 4 gomitoli per una taglia M vi consiglio 5 gomitoli per una taglia L ve ne consiglio 6 anche se in realtà forse col 5 anche una taglia L ce la può fare se non è una L abbondante in quanto comunque a me del quarto gomitolo me ne è avanzato un bel po'. però se siete invece una L che tende alla XL vi consiglio in questo caso 6 gomitoli oltre a questo colore che ho usato io, che è questo bel colore dorato uh, diciamo dorato, io voglio farvi vedere anche altri tre colori che trovo veramente molto carini che sono il rosa, che è un classico, e quindi questo grigio e questo blu ma ci sono anche altri colori che trovate tutti disponibili sul mio, sul mio sito Filati Elsa um, e un'altra cosa, io l'uncinetto che ho utilizzato, l'uncinetto numero 5 per quanto riguarda la lavorazione è semplicissimo si parte dal basso e si va a realizzare questo motivo che ricorda tante foglie che io trovo veramente molto carino da vicino si nota di più, eccole qui, sono delle foglie però come potete vedere da lontano invece sembra qualcos'altro uh, sembra un motivo più geometrico e mi piace proprio questa... Um, diversità, questa diversità ottica se così può dire, non so come definirlo però mi piace questo gioco ottico che si crea appunto quando si guarda la maglia da lontano o da vicino una volta realizzata la maglia quindi si lavora sempre eh, con lo stesso uncinetto e sempre con lo stesso punto si va a realizzare le maniche maniche che ho fatto larghe e come potete vedere, visto che comunque è forata io riesco a far passare il pollice e quindi a fermarmi le maniche mi piace moltissimo quando si ha questo effetto se, se vi ricordate ha lo stesso effetto quindi della maglia ehm, confetto quindi ho invece deciso di realizzare questo filato con questo anche con questo punto fare lo stesso gioco qui per metterci eh, i pollici che trovo veramente molto sfizioso ma naturalmente la maglia può indoss essere indossata anche senza infilare il pollice quindi come se fossero delle semplici maniche vedete, ecco, io però preferisco come vi ho detto fare in questo modo e fermarmi di più le maniche in questo momento io la maglia la sto indossando sotto con un top e dei fuson ma potete anche indossare un lupetto dei fuson quindi potete eh, mettere questa um, maglia come più desiderate inoltre come vedete io l'ho fatta lunga ma voi lo potete fare anche più lunga e dare quindi a realizzare un vero e proprio vestito in quel caso per una taglia s vanno sempre comunque bene eh, 4 gomitoli perché come vi ho detto dell'ultimo me ne è avanzato un bel po quindi riuscite ad allungarlo a meno fare la minigonna però se lo volete fare ancora più lungo vi consiglio 5 gomitoli se siete taglia ml andate a prendere un gomitolo in più se volete fare questa eh, maglia un po vestito quindi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 Per poter realizzare la nostra maxi maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Linea For Season. Il colore che ho scelto è questo 05, che è un colore eh, diciamo giallo dorato, non so neanche io come definirlo, però veramente molto bello. Lavorerò con un centro numero 5, io ho montato 128 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su multiplo di 8 e eh, 128 sembrano poche catenelle, ma sto lavorando comunque con un centro numero 5, quindi la maglia verrà veramente molto eh, larga comoda. Eh, perché che ha una taglia M io direi di aumentare soltanto di uh, 3 massimo 4 motivi, 3 secondo me però vanno più che bene, per una taglia L 6 massimo 7 motivi, non andate a montarne tanti, perché come vi ho detto è una maglia già larga quindi non avete bisogno di aumentare troppo per se la volete più morbida, se invece la volete bella larga allora in questo caso direi di andare a aumentare anche addirittura 7-8 um, motivi per una taglia L e addirittura 5 per una taglia M. Detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una 2 3 prendo il filo rientro e vado a fare altre due maglie alte una 2 due. due catenelle 1 2 salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 salto 2 e 3 catenelle e ricomincio da capo quindi entro nella quarta e vado a realizzare 3 maglie alte una rientro 2 rientro 3 2 catenelle 1 e 2 salto 3 catenelle entro nella quarta e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo salto 3 catenelle ricomincio da capo facciamo tante insieme entro nella quarta catenelle vado a fare 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle 1 2 salto 3 catenelle di base entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 salto 3 catenelle ricomincio da capo dobbiamo andare a fare questo per tutto il primo giro sto terminando il mio primo giro fatto le 2 catenelle entro nella terza catenelle vado a fare una maglia bassissima secondo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta una e Tre catenelle una due tre salto tutto vado direttamente dove ho le tre maglie alte ricomincio da capo quindi due maglie alte sopra la prima maglia alta una due una maglia alta sopra la seconda maglia alta 2 maglie alte sopra la terza maglia alta una 2 3 catenelle 1 2 3 e si ricomincia da capo facciamo un più alte insieme quindi vado dove ho la prima maglia alta realizzo 2 maglie alte 1 2 una maglia alta sopra la seconda maglia alta 2 maglie alte sopra la terza maglia alta 1 2 catenelle 1 2 3 e si ricomincia da capo e andiamo a fare questo per tutto il nostro secondo giro sto terminando il secondo giro ho fatto le 3 catenelle entrò nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima possiamo andare a fare il nostro terzo giro con una maglia bassissima mi porto dove ho la seconda delle mie 5 maglie alte e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta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 una maglia alta sopra la maglia alta successiva per un totale quindi di 3 maglie alte, 2 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima insieme, entro nella seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella terza maglia alta, una maglia alta nella quarta maglia alta. 2 catenelle 1 e 2 andiamo nell'archetto di 3 catenelle, realizziamo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2, ricominciamo da capo. Dobbiamo fare questo per tutto il nostro terzo giro. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto le due catenelle, entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, con una maglia bassissima, mi porto all'interno della seconda maglia alta e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia bassa.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 2 catenelle 1 2 prendo il filo vado dove ho la ricomincio da capo e vado dove ho la seconda delle mie tre maglie alte realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 archetto successivo maglia bassa 2 catenelle 1 2 archetto successivo maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quarto giro sto terminando anche il quarto giro entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima allora adesso si ricomincia facendo il primo giro però in maniera un pochettino diversa nel senso non inizieremo dalle tre maglie alte ma dalla maglia bassa questo perché dovremo andare a fare le nostre foglie alternate quindi è comunque il primo giro però vedete che iniziamo con la maglia bassa quindi andiamo a fare una maglia bassa Sopra la maglia alta 2 catenelle. Prendo il filo, vado dove ho le 2 catenelle, tra le due maglie alte e vado a fare 3 maglie alte: 1 2 e tre, 2 catenelle. 1 e 2 si ricomincia da capo. Andiamo dove abbiamo la maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2 archetto di 2 catenelle tra le due maglie basse e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte una due tre due catenelle 1 e 2 si ricomincia da capo andremo a terminare il giro facendo sempre una maglia bassissima dove abbiamo una maglia bassa poi con delle maglie bassissime andremo dove abbiamo la prima maglia alta e inizieremo a fare normalmente il nostro secondo giro tenete presente che il primo giro che andete sempre a ripetere sarà questo qui quindi non qui dove abbiamo iniziato con le tre maglie alte ma con questa dove abbiamo iniziato con la maglia bassa vi ritroverete sempre a fare questo primo giro in quanto come vi ho detto dobbiamo fare le foglie alternate però poi il secondo il terzo e il quarto sono uguali perché noi qui termineremo con la maglia bassa, andremo a fare delle maglie bassissime e inizieremo qui facendo di nuovo due maglie alte sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la, prima, la seconda maglia alta, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 3 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi questi sono i giri che andremo a ripetere fino ad arrivare a dividere la parte avanti dalla parte dietro per gli scalfi. Faremo sempre poi lo stesso motivo, ma faremo i giri di andata e ritorno che vi spiegherò e poi continueremo con la lavorazione. Allora, sono arrivata agli scalfi e io il mio motivo l'ho ripetuto per 10 volte, ossia, contando una, due, o 10 pinne in altezza. A questo punto dobbiamo andare a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori andiamo invece a contare le nostre pigne in uh, orizzontale. Io ne ho un totale di 17, quindi un numero dispari. Ne vado a mettere 8 dietro 9 avanti, andando a mettere il marcatore nell'archetto di 2 catenelle tra le due maglie basse. Tra l'ultima e la prima della dietro delle mie pigne e qui tra l'ultima pigna dietro e la prima del davanti Vedete qui è dove inizio il giro in modo tale che non devo spezzare il, il filo Adesso andiamo a lavorare i nostri giri ma non più in giri di, di, di tondo, ma in giri di andata e ritorno E andiamo a fare in questa maniera Prendo il filo e vado a lavorare quindi la mia maglia bassa 2 catenelle 1 e 2, vado a lavorare normalmente il giro quindi entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare le mie 3 maglie alte. Quindi per adesso lavoriamo normalmente. Faccio le 2 catenelle, vado in archetto nella maglia alta successiva e faccio una maglia bassa. Quindi continuo così per tutto il primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una, e la maglia alta e realizzo una maglia bassa mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una catenella di separazione vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte una e rientro due una maglia alta nella seconda maglia alta 2 maglie alte all'interno della prima maglia alta dell'ultima maglia alta una 2 3 catenelle una due tre e vado a lavorare come ho sempre lavorato quindi di nuovo vado dove ho la prima maglia alta quindi salto la maglia bassa e vado a lavorare le mie due maglie alte sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda due maglie alte sopra l'ultima 3 catenelle una due tre e si ricomincia quindi andiamo a fare questo per tutto il secondo giro vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il terzo terminando il mio secondo giro ho fatto le due, le due maglie alte la catenella di separazione vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta mi giro e vado a fare il mio terzo giro e vado a realizzare una maglia bassa sopra la maglia alta 2 catenelle e vado salto la prima maglia alta entro nella seconda e faccio una maglia alta una maglia alta anche nella seconda maglia alta una maglia alta anche nella terza maglia alta 2 catenelle vado nell'archetto i 3 catenelle vado a fare una maglia bassa 2 catenelle e ricomincio da capo e vado a lavorare normalmente quindi il mio terzo giro vi farò vedere come terminarlo e come poi andare a lavorare il quarto giro Sto terminando il terzo giro, ho fatto le tre maglie alte e le due catenelle, entro nella terza catenella che è quella della mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e di nuovo vado a fare una maglia bassa sopra la maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la seconda delle tre maglie alte, e realizzo una maglia alta e poi continuo mente il quarto giro. 2 catenelle, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle, e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il quarto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il quinto terminando il quarto giro, ho fatto la maglia alta le 2 catenelle, vado ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quinto giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella maglia bassa e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, Vado nell'archetto di due catenelle realizzo le mie tre maglie alte, una due e 3. Due catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il quinto giro, vi farò vedere come terminarlo e come fare il sesto. Sto terminando il quinto giro, ho fatto la maglia bassa e 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 2 maglie alte, una e due. Ho terminato così anche il quinto giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio sesto giro e realizzo 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 2 maglie alte nella maglia alta successiva, una e due. 3 catenelle 1 2 3 vado direttamente dove ho le 3 maglie alte successive realizzo 2 maglie alte sopra la prima una 2 una maglia alta sopra la seconda 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta una 2 3 catenelle 1 2 3 vado di nuovo nel dove ho le 3 maglie alte successive e ricomincio da capo quindi faccio questo per tutto il quinto giro, vi farò vedere, scusa, sesto giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il successivo. Scusatemi, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sì, come finire il sesto giro iniziare il settimo. Sto terminando il sesto giro, ho fatto le tre catenelle, vado dove ho la prima maglia alta e faccio due maglie alte, una e rientro due, e una maglia alta nell'ultima maglia alta. mi giro con la lavorazione vado a fare il mio ottavo giro e realizzo 3 catenelle che sono la prima maglia alta Una maglia alta sopra la seconda maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto la prima maglia alta entro nella seconda e vado a fare una maglia alta una maglia alta nella seconda, una maglia alta sopra la terza maglia alta, 2 catenelle, una e due e ricomincio da capo, vado nell'archetto e faccio una maglia bassa, 2 catenelle e ricomincio a fare una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Continuo così per tutto il settimo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il nostro ottavo e ultimo giro. Sto terminando il settimo giro, ho fatto le due catenelle vado dove ho la penultima maglia alta, quindi salto la prima entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Ho terminato così anche il settimo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare l'ottavo e ultimo giro e poi si ricomincerà dal primo. E andiamo a fare... 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 2 catenelle di separazione vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, ricomincio da capo e devo fare questo per tutto il mio ottavo giro. Terminato vi farò vedere come terminarlo e come iniziare eh, di nuovo il primo giro. Poi naturalmente vi dirò quanti giri ho fatto per arrivare all'altezza delle spalle e farò la stessa cosa anche dietro. Andremo poi a cucire le spalle e andremo a fare le maniche. Sto terminando il mio ottavo giro, ho fatto la maglia bassa, vado a fare le 2 catenelle. Prendo il filo entro nell'ultima maglia alta, quindi nella terza catenella, e vado a fare una maglia alta. E adesso, come vi ho detto, ricominciamo da capo a fare il nostro primo giro. Quindi andiamo a fare la maglia bassa, le due catenelle e le tre maglie alte nell'archetto di due catenelle tra le due maglie basse. Questi sono gli otto giri che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Io vi dirò alla fine quanti giri ho fatto e poi andremo a fare la stessa cosa anche dalla parte dietro. Una volta fatto ciò non faremo altro che andare a fare le maniche. Allora, ho rifatto soltanto i primi quattro giri, quindi ho un totale di tre ehm, diciamo, motivi, 1, 2, 3, quindi otto giri più altri 4 e sono andata a cucire le spalle per 9 cm da questa parte e 9 cm da questa parte, lasciando quindi lo scollo bello largo. Adesso possiamo andare a fare le maniche per poter realizzare la nostra manica lavorerò sempre con un centro il numero 5 e mi aggancio nel eh, um, gruppo di 2 catenelle nell'archetto di 2 catenelle tra le due maglie basse che avevo lasciato libero per poter lavorare la parte dietro e la parte avanti della mia ma eh, maglia quindi mi aggancio con il filo e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo rientro e vado a fare altre due maglie alte una 2 quindi lavorerò sempre lo stesso motivo torniamo a lavorarlo intorno come abbiamo lavorato all'inizio della lavorazione e quindi andiamo a fare 2 catenelle andiamo qui nell'archetto qui in questo forellino piccolo e facciamo la maglia bassa 2 catenelle andiamo in quest'altro archetto qui piccolino quindi saltiamo tutto questo andiamo qui e andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte 1 2 e tre e continuo così. Mi raccomando, il primo giro eh, dipende sempre da voi. Qua, se volete, dovete allargare la manica, farla più stretta se invece volete che rimanga uguale alla circonferenza che avete fatto dipende sempre dal tipo di manica che volete fare io voglio fare una manica normale quindi non troppo larga anche perché ho uno scarfo bello largo quindi non ho bisogno di allargare ulteriormente quindi vedete non faccio passare troppo spazio tra gli, i gruppi di 3 maglie alte continuo a lavorare il primo giro poi gli altri giri li conosciamo quindi non ve li farò rivedere perché la lavorazione di nuovo è quella in tondo però eh, vi dico già che vi dirò quanti eh, gruppi di 3 maglie alte ho eh, in modo tale da dirvi quanti motivi ossia quante delle nostre pigne se vogliamo chiamare così o foglie abbiamo in um, orizzontale quindi in, to in tondo Sto finendo quindi il mio primo giro e ho un totale di 6 gruppi di 3 maglie alte, quindi vado a terminare il mio primo giro e poi parto con il secondo, quindi adesso rifacciamo come abbiamo fatto all'inizio la nostra lavorazione in tondo sempre dello stesso motivo, quindi non vi farò rivedere i giri perché li abbiamo fatti già per la maglia, adesso andiamo a fare due maglie alte sulla prima maglia, una maglia sopra la seconda, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta e poi le 3 catenelle, quindi normale gli stessi giri. Che abbiamo fatto per il corpo della maglia. Alla fine vi dirò quanti giri ho fatto per tutta la manica, um, non, non credo che farò dei bordini un polsino, perché um, questa volta voglio che la maglia scenda libera quindi non farò un, un polsino, però, vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Quindi quante foglie mi sono venute per tutta la lunghezza della manica. Ho terminato la manica in totale i motivi quindi le foglie ne ho 10 e vedete com'è venuta larga quindi non una cosa stretta adesso andrò a realizzare anche la seconda manica e come vi ho detto la maglia sarà terminata perché non voglio fare alcun tipo di bordino mi piace anche l'effetto onda che si crea eh, qui sulla manica facendo l'ultimo giro della nostra eh, foglia o pigna eh, e quindi la nostra maglia posso dire che è terminata